fatto questo breve video per condividere con voi qualcosa circa la manutenzione del vostro terminale più avanti se forse mi comprerò finalmente un cellulare più potente del galaxy 53 60 vi farò vedere come si fa la wipe data cache e come si anche si ripristina a, a fabbrica il cellulare quindi eh, resettando tutti i dati e cancellando i dati dell'usuario per il momento invece questo è stato un riavvio del cellulare quindi senza nulla voler aggiungere questo video che per impostazione voleva essere proprio corto corto vi saluto e vi dico sin da adesso perché alla prossima già sarà un altro video che ho in mente di continuare a fare al più presto eh, in breve altri tutorial di eh, tecnologia tutorial sui cellulari anche perché appena mi comprerò e eh, sarà una sorpresa quale modello di cellulare sarà pure una sorpresa per me perché non so ancora quanto spendere quindi ho due o tre modelli in mente spero che sia il più caro però lo dubito perché sono disoccupato quindi probabilmente mi comprerò di una determinata linea di cellulari modelli anteriori cioè non del 2015 usciti adesso magari nel 2012 <coughs> che ci sono molti originali nuovi e in cassa e in, in scatola chiusa che sono del 2012 14 <coughs> dipendendo dal modello, c'è un bellissimo che ho visto in un negozio nuovo. Eh, Samsung Galaxy S3, terzo, e io non ho molti soldi, forse mi comprerò quello. Beh, dicevo: farò un tutorial anche sul cellulare nuovo che mi compro e vedere come funziona, anche se ha qualche anno dal, dalla sua uscita ufficiale. D'altra parte io ancora vado avanti con un galaxy young 5360 che è uscito nel 2011 e io mi sono potuto comprare mi sono potuto far regalare nel 2013 quindi se mi volete aiutare tecnologicamente parlando vi prego guardate tutti i miei video fate clic nei banner pubblicitari che forse youtube mi arriva a dare 100 dollari allora ringraziandovi di tutto vi lascio e da presto ed è da un nuovo tutorial sui cellulari e poi anche eh, qualche altro video che ultimamente ne ho fatti abbastanza spero che con un nuovo cellulare mi possa filmare almeno in 8 megapixel in full hd ciao dal vostro santen e da quest'angolo di elettronica gli ho dato il recovery schiacciando eh il bottone di accensione volume in su e home e adesso sta in android system recovery mi raccomando queste operazioni possono essere pericolose per il vostro cellulare fatele con coscienza e, eh, e dovete avere il cellulare caricato al, al pieno con una buona carica allora, qua come vedrete potrete scegliere le opzioni in su e in giù con i tasti volume. <coughs> il cioè, Rebot system now, apply update from SD card, wipe data fa data factory reset, wipe cache partition. A noi ci interessa la prima opzione, quindi non dobbiamo sceglierla perché già sta configurata. robot system now. E per eh, se il cellulare funzionava molto lento per diciamo resettarlo un po come si fa col computer e noi schiacciamo home per accettare e si applica la scelta in pratica è come se si riaccendesse Galaxy Jung GTS 5360L. Il magico cellulare si rianima di nuovo un'altra volta. Questo lo consigliano di fare nel caso qualche applicazione non funzionasse bene. È un livello di resettaggio molto superficiale, quindi non presta particolari problemi col cellulare. eccolo qua il nostro cellulare di nuovo acceso e questo è tutto adesso è scorrevole anche prima lo era ho fatto questo video soltanto per dimostrarvi come il rebote intanto che carica i dati dalla memoria, vabbè, si è riacceso. E qui ci troviamo al cospetto del mio terminal, un Samsung galaxy gst 5360 gts 5360 cioè il mio eh, vecchio caro galaxy young che ho dal 2013 è uscito nell'anno 2011 già ho fatto un tutorial su questo cellulare che hanno visto in molti ed è piaciuto a molti quindi e vi invito a vedere quel tutorial che ho fatto comunque adesso bando alle ciance e passiamo all'argomento del giorno come dargli il reset innanzitutto qua il cellulare l'ho aperto non so se avrete notato il salva schermo guarda che bello bene l'avete visto e qua guarda che bello la foto desktop però non è per quello che vi faccio vedere il video come potrete vedere questo cellulare andando a vedere c'è la eh, il android 2.3.6 questo trucco mi funziona sempre ecco qua il ginger beard bread il ginger bread non, non orso ginger ma pane ginger va bene allora dovrete spegnere il cellulare adesso <coughs> schiacciando accensione volume in su e home si attiva eh, il recovery io che ho già un altro cellulare in mano quello di mia madre il nokia asha 302 non posso fare recovery così allora un momento di pausa e vi farò vedere come fare il reboot del vostro dispositivo, salve cari amiche ed amici, qui ancora una volta il Vostro Santen Chan in un breve tutorial di come impiegare i cellulari. In questo video passeremo a descrivere. Un aspetto particolare della gestione dei vostri terminal quindi in 3 2 1